Ciao, sono Marco, come vedi sono nel solito posto paradisiaco che frequento più spesso che posso insieme al fedele amico a quattro zampe qui sotto abbiamo fatto una corsetta, l'aria è calda, non si muove un filo d'aria e c'è pochissima gente, anzi pochissime persone e, e il primo probabilmente lo stiamo incontrando adesso ah no, ne abbiamo incontrato un altro prima che aveva un'amichetta per King voglio parlarti durante questi due passi che mi conducono verso l'automobile di uno di quegli elementi Salve, buongiorno. Di un elemento importantissimo che costituisce un ostacolo molto, che trovi molto frequentemente fra le persone al raggiungimento di una vita appagata e appagante. Questo elemento è veramente diffusissimo ed è molto importante. Può sembrare banale, ma la realtà è che la maggior parte delle persone non crede, o meglio, crede di non meritarlo. Ora. Perché accade questo? Per un semplice motivo, perché abbiamo tantissimi condizionamenti da quando nasciamo fino a che non esaliamo l'ultimo respiro, condizionamenti esterni che colpiscono chi più, chi meno, chi tantissimo, chi pochissimo. Comunque ne siamo, eh, diciamo, ne siamo eh, soggetti tutti quanti, tutti quanti siamo esposti a queste pressioni e per educazione, per indottrinamento, per cultura... Eh, siamo portati a credere che ci sono delle cose che non meritiamo. Siamo portati a crederlo, ripeto, per questi condizionamenti, ma la realtà è che noi meritiamo tutto, tutto, per diritto divino. Meritiamo tutto. Tutto quello che tu vuoi, tutto quello che desideri, lo meriti. Devi pensare di meritarlo. E perché questo costituisce un ostacolo, il pensare di non meritare? Per il semplice motivo che parti già svantaggiato, praticamente è come se tu cercassi di camminare con il freno a mano tirato, perché pensare di meritarlo ti dà una spinta in più, una propulsione in più verso il raggiungimento di quella vita che è appagata e appagante. E perché poi ti parlo di vita appagata e appagante? Per il semplice motivo che se parlo di successo sembra che parlo di business, di, di non so, vedi tu, successo che cosa significa per te, ognuno ha la sua definizione, ma è successo anche quello, il fatto di raggiungere una vita appagata e appagante, evidentemente hai avuto successo nel raggiungere degli obiettivi o uno stato desiderato che è in linea con i tuoi valori, mete che sono in linea con i tuoi valori, ma di questo poi se vuoi approfondimenti puoi andare a spulciare i vecchi video perché ne ho già parlato abbondantemente e ampiamente, quindi... Per saltare l'ostacolo comincia da subito a pensare di meritarlo. Nella vita, nel lavoro, nella coppia devi pensare di meritare quell'appagatezza o per quell'appagamento. Non sono molto bravo in italiano, però va bene lo stesso, spero di spiegarvi bene. Che meriti? Quell'appagamento, quella condizione di comodità che desideri che poi possa essere comodità, scomodità, quella che vuoi, perché poi l'importante è che tu ti senti appagato, perché ci sono persone che si sentono appagate in una vita scomoda, perché sono persone d'azione, persone che vogliono fare tante cose. Bene, detto questo, spero di essere stato utile ed esaustivo, io e il fedele amico a quattro zampe continuiamo la nostra passeggiata, siamo quasi arrivati all'automobile che ci conduce verso, non proprio direttamente casa, ma insomma eh, ci arriveremo presto, insomma ce ne andiamo di qui. Mi auguro veramente di esserti stato utile. Ti saluto con un abbraccio. Appiccicoso, umido, sudato, ma affettuoso. Ciao.